Bella ragazzi volevo ricordarvi che se volete supportarmi Potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore forte come vedete a schermo Accettate Da ora ogni volta che farete un acquisto Mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Andiamo dai Ok ragazzuoli, Mamma mia che panico Ragà, abbiamo fatto una partita prima che ora voi non starete Che non avete avuto il piacere di vedere ma veramente folle Queste sono quelle cose che vi perdete Non stando in live Comunque cerchiamo di pensare ora alla sfida Allora la sfida di Oggi, e se nuoto il video finisce è una sfida che già abbiamo fatto in realtà in altre. in un altro modo. La sfida era se: um... aia la sfida era se tocco l'acqua e il video finisce, l'ho voluta riproporre ragazzi fondamentalmente perché secondo me farla ora con la mappa allagata ha molto più senso che farla in realtà quando l'abbiamo fatta ai tempi, quindi perciò l'ho voluta riproporre, vi dico ragazzi che la partita la sto registrando appunto in live come avrete capito all'inizio con i ragazzi che mi controllano, quindi ragazzi non posso parare, se perdo, se cado in acqua, ovviamente i ragazzi lo vedranno vi ricordo che se anche voi volete aggiungervi alle live, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi ragazzuoli Tanto saremo più o meno ogni sera in live alle 6 Eccezione fatta per quando sto in vacanza mh, E di questo vi avviserò sul mio profilo Instagram Oppure per piccole occasioni Differenti Poi raga tenetevi aggiornati appunto sui miei social Su Instagram, su Youtube, dove, dove vi pare ragazzi Allora Questa grande Questo pure mi serve Sta uno sotto che si è travestito Calmi perché io in testa me ne sento decine Allora raga io sono venuto in realtà in questa zona Principalmente per prendermi uh... Il rampino, perché è un'arma essenziale in realtà per uh, la vittoria in questo caso. Questo tipo sta cercando di scendere su di me. Vabbè, è andata male, però. Per me è stato divertente. Per me ne è valsa la pena. Cioè, non, non fa niente, ci sta. A me è divertito questa cosa. Ci, ci sta, ci sta. <ride> ci sono salito su. <ride> è stato divertente. Oh, uh, non posso costruire in questa zona, va bene. Prima reali, ciao. Ok, Vabbè. No, lasciatemi stare per piacere. Basta. Qualcuno mica ha aperto il bunker? No, eh. Oh, siamo. calmi, Non c'è bisogno. Mamma mia. Sono rette, stanno piene. Sono tutte incazzate. Tutte cose. Cioè, non c'è bisogno. Sta un tizio dall'altro lato. Oh, oh, oh, che sta succedendo? Oh, calmi. Granate, cose. Sento gente. Questo lancia cose. Siamo calmi, fra. No, dai, peccato. Questo lo potevo far male Molto male La struttura è mia? Uh 76 Sono morto Ok, scusatemi l'apnea, ma come potete vedere ragazzi stiamo avendo un game molto difficile, grazie Sara Eitor, grazie Riccardo Scusatemi se non stiamo proprio andando sull'acqua, ma effettivamente non è che ci posso andare da solo Cioè io vorrei prendere il rampino per poi potermi muovere, diciamo sbagliare, ma in questo caso non è che stiamo avendo questo rischio Ma giusto perché non, non sto trovando quello che voglio, no beh, raga andiamo di P90 dai con quest'arma non mi sto trovando benissimo, principalmente per il caricatore. La trovo molto più forte del P90, ma ha un caricatore veramente infimo. Inutile da questo punto di vista. Non so dove sia questo tipo, quindi salgo, raga. Non voglio rischiare. Sta un tizio là sotto. No, dai, serio. GG, però mi devo levare da qua. Mi devo proprio levare subito, subito. In una zona bruttissima. Mi trovo qua in trappola, non ci esco più. Finalmente ho trovato il rampino. Posso muovermi. Ah, bello. Finalmente, un po' di mobility. Che panico questo game, ragazzi. Ma oh. Vi stavo dicendo che panico. Giustamente appare un altro nemico. Io non... Veramente non, non riesco a comprendere quanta gente stiamo incontrando Veramente gli ultimi due game, anche quello di prima che voi non avete visto perché appunto non, non siete live ma siete su YouTube Ragazzi è stato un game della ma... cioè un game folle Voi non avete idea di cosa ho fatto nel game precedente che non avete avuto il piacere di vedere Sfuggendo non so a quanta gente ma ho avuto poi la sfortuna che a un certo punto mi hanno iniziato a piccare Su, quattro ne su tre nemici tutti quanti addosso e ho perso però, non lo so, questi ultimi game sono pieni di gente Pieni di cose Quasi, quasi questa puzza grande me la faccio e mi porto gli shieldini Qui non stiamo. Oh oh, oh, oh, oh, Fra, fra, fra, fra, fra Stai calmo, fra Questo mi ha... ha fatto un liscio, bellissimo Questo era pericolosissimo Non mi posso avvicinare a questo tipo È la miseria, oh È troppo forte, raga Non voglio rischiare Ora, se fosse solo per la partita rischierei Ma... Oh! Calmi Calmi Calmi Dicevo Se fosse solo per la partita Io ci pusherei pure Ma dato che sto facendo una challenge per un video Non, non voglio rischiare così tanto Tanto le kill ce l'abbiamo Oh bella fra Ci se becca Vai vai vai costruisci Costruisci fra vai oh. Poverino Mi sento troppo in colpa No Sta venendo piccato da qualcun altro Sì Vabbè poverino Vabbè mortissimo Mortissimo fatto la stupidata, non, non sarebbe dovuto andare così No, decisamente non sarebbe dovuto andare così Quanto godo... No, vabbè, io ti devo distruggere Tu solo questo mi dovevi dire Mi dovevi dire Gary White, fra Tu solo questo mi dovevi dire No No Non questo Ho sparato col rampino Ho sparato col rampino No. Era morto A 3 di vita Tre di vita Io ho sparato col rampino Ho rischiato pure di morire Ma proprio gravemente pure Madonna Fra Oh Ma questo che c'ha? C'ha qualche serio problema di vita Fratelli Stai calmo Ma è incazzatissimo Ma stiamo scherzando? Ma perché sto incontrando queste lobby incazzate nere? Con me poi Devo fare il medikit, il medikit e poi devo scappare, ragazzi Sta un altro tipo che mi ha visto che stavo fightando E si è bloccato con l'elicottero per fightare Guardate, ragazzi, manca solo che la safe cade sull'acqua no? Vabbè, sta su di autorit No No No No No No No No No Non mi sparare Vabbè, dai Poteva andare, poteva andare peggio, poteva andare peggio Poteva farci molto più male Diciamo che c'è andata di lusso. Ok, ho sbagliato spazialmente a comprendere la safe. Pensavo stesse in un'altra zona. Sotto ci sta qualcuno. Ma ancora quello che mi picca? Basta, no, devo andarmene. Questo non mi lascia stare, ho capito, dai. Non è il caso. Devo cercare di allontanarmi da lui. È un traiardone. Grazie Tommasino, bella men. bella...